Alfonso Giarletta, patrono di Meridiane e promotore del libro Sotto le Stelle che ha ampi consensi di pubblico e di prisa. Quasi un bilancio, facciamolo a penultimo evento questa sera, la presentazione del libro di Gabriele Boiante. Eh, siamo molto soddisfatti come associazione Meridiani, una rassegna che è giunta alla diciassettesima edizione che è iniziata il 15 di luglio eh, e termina domani 24, 24 luglio, due appuntamenti che hanno visto la partecipazione di ogni sera circa oltre 100 persone, quindi rispettando tutte le normative Covid. Eh, abbiamo cercato di mettere insieme cultura anche le nostre bellezze della Divina Costiera e quest'anno abbiamo voluto realizzare la rassegna navigando è stato un ottimo strumento quindi siamo soddisfatti di tantissima adesione di pubblico che è difficile ma un bilancio positivo che voglio fare di questa rassegna che non ho visto mai vendere tanti libri quindi significa che le persone... è un incentivo a leggere un incentivo a leggerlo, le case editrici quindi possono anche tirare una boccata di ossigeno grazie a Meridiane, grazie al libro Sotto le Stelle e soprattutto vedendo uh, di uh, unire questi connubi, quindi musica, arte, abbiamo avuto due uh, professionisti come Maurizio, uh, Luzia Schiavone e Alessandro Incerto uh, leggere i passi, quindi direttare anche i, i vacanzieri, i vacanzieri dell'Aquarius, un sentito e forte ringraziamento lo si deve anche a Sonia Di Domenico che è stata una professionista nel presentare le serate e un grazie, consentimelo dire, un grazie alla Travel Mar che ha voluto tutto questo e alle istituzioni presenti ogni sera. Ecco artisti variegati come diceva lei alla presentazione di questi libri ma con quali criteri avete scelto questi autori e questi libri?